Peccati capitali che tanto gridano uh, a cospetto di Dio e fanno tanto male alla nostra coscienza, alla nostra anima: perché, eh, non so, eh, sono quei peccati che ci rendono così brutti dentro, anzi, ci fanno morire. Non ci sembra Però Se uno va a vedere Come dico io sempre Una radiografia Dell'anima Questi peccati Veramente Ci fanno soffrire Posso aiutare è da qualche testo Che ho letto in passato E che sono rimasto Molto molto soddisfatto Inizio ah. Giusto così come la rappresentiamo la superbia o come è venuto rappresentata la superbia qual è la sua raffigurazione pittore, pittorica quindi stiamo dicendo come raffigura come raffigurata la superbia in maniera pittorica fatta nella XV secolo. E qua questo autore la descrive in questo modo. È una donna giovane, artera, elegante, che si mira in uno specchio, sorretto da un diavolo, con testa di lupo e zampe di rospo, vestita pure. nobilmente di rosso. In testa ha una corona d'oro e di gemme preziosissime. Voi immaginate no? un po' con la cura mente questa cosa, questa raffigurazione. La corona sta a indicare che la superbia era la regina di tutti i vizi, li governa, li sollecita e li accompagna. Infatti, eh, la superbia, insieme all'orgoglio, che poi vedremo è la madre di tutti i peccati quindi questa superbia che rappresenta il diavolo eh, è rappresentata questa donna vestita guardate che se uno va a fare uno studio anche i colori sono importanti il rosso l'oro che significa il colore oro una regalità il potere eh, il rosso che significa la passione il sangue e, uh, il sacrificio, quindi su queste cose uno può giocare come vuole. Eh, io non sono studioso, un grande studioso, però quelle cose piccole che ho saputo insomma studiare e apprendere nella mia esperienza, ecco perché io amo vedere i musei, le opere d'arte, uh, le informazioni, uh, capire queste cose. ...perché sono molto interessanti... ...non sono scontate... ...e ne sono noiose... Eh, ...perché possono dire tanto ...a, a una mente... <ride> ...vabbè... ...andiamo avanti... ...effettivamente la superbia viene quasi sempre raffigurata ...come una donna vanitosa... ...che si specchia... ...e spesso un pavone è accanto a lei... ...sapete... ...i pavone quando apre la coda che si lo fa vedere non ha torto si dice che si paoleggia, anche se così ritratta una gloria piuttosto che una superbia e la vanagloria è spesso rappresentata guardate come fanno bene gli abbinamenti questi la superbia, la vanagloria, la vanagloria. sono bellissimi questi abbinamenti che fa. vediamo no. questi comunque che altro, no, lasciamo un po' l'arte, lasciamo un po' queste cose qua e vediamo un po' eh, un po' più dentro cosa significa questa cosa io condivido se facciamo la dentro vediamo la nostra anima come è ridotta a scheletro. Ciao eh, Matteo, eh, può perché eh, questi peccati chiamati peccati capitali come possono affancare uh, la nostra anima, siamo a come la pensano i santi ma prima a ben guardare la superbia appare come un'espressione un'espressione di un vasto insieme di vizi figuratevi eh, perché se una già cioè nel mio blog eh, ho già spaziato eh, sì. il largo e il lungo tutti i significati. Perché poi, eh, specialmente i padri del deserto, su questa cosa qua eh, approfondiscono in maniera molto um, molto profonda e da questa parola superbia escono tante tante tante tante. De denominazioni e tante sfumature, che ad esempio tante cose non abbiamo per scontato, invece loro analizzano passo per passo. Non che ci dobbiamo spaventare anche di bere un bicchiere di acqua, per carità. Però se uno vorrebbe andare a fare uno, uno stizzicoso a vedere eh, eh, anche come un po' come uno studioso, come un uomo di preghiera, come cultura in generale. Se uno legge questi padri del deserto può vedere quante cose dentro scopre su una, su una persona umana perché loro sono veramente quelli che scrivono e quelli che studiano e eh, non dico proprio per la vita quotidiana, per, la, per avere una miglior vita a, alla sequela. Allora, togliere tutto quello che non è, <coughs> togliere tutto quello che... È non appartiene all'umano eh, eh, è prendere ciò che appartiene veramente all'origine dell'anima. Cioè, in pratica, detto in due parole, questo cercano di fare i padri deserto. Eh? Quindi eh, Cosa dice? No, niente È eh, Un insieme di vizi, quindi la superbia è un insieme di orgoglio, tracotanza Boria esteriore, desiderio di abbassare gli altri per emergere, e arbitrio. Ma San Tommaso, eh, che sulla scia di, di Sant'Agostino, la superbia la definisce con queste parole. si Sì, figurati. Eh, la definisce con queste parole. Appeti, desiderio disordinato di eccellenza come diceva in un... domanda su un'impurità atti impuri ieri eh, e cioè, diceva è un desiderio disordinato eh, e quindi c'è un qualcosa che uno si mette a posto deve capire il perché io sono stimolato a fare quelle cose cos'è che in me mi manca eh, è la stessa cosa lo dico anche qua San Tommaso e San Agostino, desiderio disordinario di eccellenza eh? io voglio, voglio essere il primo eh, deve essere il primo ma questo essere il mio primo non deve danneggiare l'altro non deve umiliare l'altro ecco allora il mio essere primo eh? che deve essere eh, Sia sì, una luce, ma questa luce non deve coprire il mio fratello Per spiegare in maniera pratica no. Infatti eh, esiste in ciascuno di noi il legittimo desiderio di realizzare pienamente se stesso E su questo è una cosa giusta, bella, efficace, no? Perché ognuno di noi ha il desiderio di realizzarsi Desiderio... Di mettere a frutto magari tanti anni di lavoro, di esperienza, di, di sacrificio, di studi, eh, e vuole mettere in atto Però questo, come dicevo prima, non deve umiliare l'altro, eh, a dire no, vedi, sono meglio di te, no, questo no, è importante dire camminiamo insieme. Questo è un passo. Sant'Agostino veramente è stato un dotto. Veramente ha dato una luce alla chiesa. Sant'Agostino meraviglioso. Eh. Eh. A volte, quando noi parliamo di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio, tutti questi santi, sembra che facciamo i picotti oppure i scienziati, oppure i. i, i i super dotati insomma invece no quando si parla di queste persone eh, è perché queste persone hanno capito capire chi è l'uomo eh, hanno, hanno scrutato tanto che hanno scrutato sono arrivata a una decisione a una praticità di come vivere una vita eh. Ciao, Lucia. e quindi continuando sulla siati Sant'Agostino, noi possiamo dire così, che Sant'Agostina a sua volta precisa che essere superbi è compiacersi di se stessi in maniera eccessiva, in che può condurre accadute più gravi. Il desiderio di altezza è perverso, <coughs> si tende verso un alto. Che in realtà non è sopra, ma è sotto, è un passo. Quindi superbo si ostina a entrare a testa alta dappertutto e si illude di essere chi qualche il caso. A me mi è capitato, non personalmente, ma alcune persone che mi hanno parlato. Eh... <coughs> Quant'è quel momento che sono caduti? In profondità, sono caduti depressi per dirli in maniera pratica, eh, quant'è che si sono sentiti inutili, quanto si credevano di essere arrivati chissà dove, a un certo punto hanno trovato qualcuno più alto di loro che ne ha umiliati e tutta questa gloria che avevano è caduta a pezzi. Eh, e questo è il insomma. superbi il segreto è essere umili e come si fa a essere umili di fronte a un superbo eh, essere in silenzio eh, testimoniando una propria vita vabbè continuiamo quindi <coughs> il superbo come diceva è innamorato della propria persona è innamorato della propria superiorità delle proprie facoltà delle proprie Uh, bellezze, intelligenza, creatività, è tutto bello, è tutto merito suo, è della sua intelligenza, della sua capacità, quindi è innamorato di eh, no. Adesso vi dico io, per chi è religioso o non religioso, Dio non lo mettiamo, per lui non esiste altro, non esiste il fratello, non esiste il povero, non esiste il ricco, esiste lui stesso, lui è padrone del mondo. Superbo anche il presunto, il presuntuoso milandatore che vantando pregi che non possiede, inganna se stessi e gli altri. A questo punto mi mm viene -hmm. quindi, d'altra parte, il superbo non sopporta di non avere ragione, e questa è un'altra cosa. Eh, che qua potremmo ragionare: chi è che ha sempre ragione? Eh, quante volte diciamo. Vicino alle fidanzate, vicino alle mogli, vicino che so, alle sue. Tu hai sempre ragione! Tu hai sempre ragione! è che bisogna che trista! Una... Come il superbo va avanti finché tutto va bene e il suo percorso non incontra contrarietà, quindi, di conseguenza, per suo naturale disposizione alla superbia, si nutre di menzogna e violenza. Infatti, se un, tu ti metti contro un superbo contro la sua volontà è capace anche di uh, di minacciarti perché si pensa che con la violenza con la voce alta con la prepotenza di vincere eh, ma l'uomo intelligente uh, l'uomo sapiente capisce che questo è una sua malattia quindi con umiltà, con il silenzio con il dialogo capisce che deve fare così prima lo fa, lo fa parlare poi dopo con poche parole lo può anche spegnere non mi capita più volte eh? con un, due parole questo qua è precipitato va bene l'umiltà è quella che ti fa ragionare chi è l'altro eh, ti fa capire chi sei e chi è l'altro e senza di esse non, non può capire chi sei e chi è l'altro. Eh? Insomma la superbia designa chi è artero e altezzoso, chi si ritiene superiore agli altri, a motivo della stima eccessiva di sé il superbo vuole innalzarsi sopra gli altri. ancora non abbiamo parlato della superbia che è un peccato, non abbiamo ancora toccato sta cosa, stiamo solo spiegando che cos'è in maniera generale la superbia, come si può uh, riconoscere e chi è il superbo. E con l'altra volta facciamo la superbia, conosce, come non riesce a conoscersi dire, o non vuole farlo, più io penso che non vuole farlo non è orgoglioso perché se incomincia a riconoscersi eh, che lui vale poco, perché a volte chi è orgoglioso? Perché è povero, è debole, è fragile sotto. Questo è, non è orgoglioso, perché è fragile, sa, ti, sa che perde, sa che non conta niente, allora deve essere forte. Vabbè, e questo poi ci arriviamo su un altro. Uh, quindi ignora in fondo il proprio cuore ma ritorniamo alla nostra nostro tema eh, quindi il superbo si ripiega su se stesso diventando prigioniero di se stesso sembra paroloni sembra cose così ma guardate che è vero eh? Eh, se uno si riflette su queste cose eh, pensateci eh. Il superbo è prigioniero di se stesso, eh? perché ha paura di uscire fuori, perché se esso fuori perde, e questo è un male. Se esso me stesso, con le mie povertà, le mie debolezze, i miei difetti, il mio essere così, quello è il più apprezzato. Cioè. Il superbo, deve essere tutto perfettino, e tutto è uno fa come dico lui. Quindi, purtroppo, la superbia... È come una malattia come dicevo prima malattia mortifera dato che inside in relazione fassandole alla radice quindi affonda le proprie radici nel profondo dell'uomo che è sempre teso alla ricerca e all'affermazione della propria identità e queste insomma è quello che stiamo vedendo in questo periodo che ognuno vuole affermarsi eh, con la propria identità è stanco di queste relazioni eh, di bontà, è stanco di queste relazioni amichevole è stanco di queste prese in giro, è stanco di interesse è stanco di tutto. Allora vuole uscire fuori. Si vuole fare, diciamo, giustizia da solo, giustizia da solo. Si vuole fare. Eh, Prospera anche per il dis disinteressamento delle persone allorché che non vogliono dare un aiuto e preferiscono convivere nel disagio. Poi perché sono orgogliosi. Così, a causa della scorretta valutazione della propria identità, la persona superba può diventare primo estranea a se stessa. Secondo, straniera nel proprio cuore terza prigioniera del bisogno di loti quarta e di approvazione quarto è litigiosa e muta quanto se ne ritiene frondata quinta è loquace e generosa con i lusingatori tanto la lote la esalta quanto il non sentirsi a centro degli interessi, la irrita e potenzia buddismo e sbarsi di umore che dentro faticosa la convivenza. Vedete queste cose come come possono toccare l'animo. Eh. A volte dice a me: Vabbè, queste cose non esistono, sono. Però guarda, perché hanno la gente a volte è cattiva, è delusa, a volte è triste, è piange, si dispera, tutte queste cose qua. E perché? Perché esistono queste cose, perché vedo negli altri eh, un qualcosa, chissà che, eh, che vogliono comandare, vogliono prevalere, vogliono queste cose qua. E questo fa male a una persona quando una persona è buona, è, è, è gentile di cuore. È umile di cuore, e questo va molto male. A una persona dice: Ma perché quante volte ho sentito dire: eh, ma perché ce l'hanno tutti con me? Eh, che male ho fatto io per ricevere tutti il male? Non è che eh, tu ricevi il male, eh, tu ricevi quella persona che ti trasmette negatività, e eh, quindi sembra pesante, eh, ma non perché eh, ricevi tu il male. Quindi, una persona, l'altro, che ti umilia, ti delude, cose vale, può darsi che non c'è questi problemi e li devi scaricare a una persona più uh, fragile. E si parla la superbia come peccato. E chi diceva che io non parlo del Vangelo, invece si parla di cose inutili: domani o oh, quando sarà parleremo proprio dei versetti biblici del Vangelo, Nuovo Testamento, Vecchio Testamento, che di cosa dice la superbia. Eh, e quindi anche questo è sistemato. Cioè si parla a valvera eh, e non si parla con coscienza. Nel eh, nome del Padre Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, mite e umile di cuore Dalla polvere sale a me e mi domina questa sete insaziabile di stima Questa pressante necessità che tutti mi amino Il mio cuore impastato di deliri impossibili Ne abbiamo spiegato quando abbiamo fatto la catechesi sulla superbia Vi trovate, no? Ho bisogno di retenzione, misericordia Dio mio, non riesco a perdonare, il rancore mi brucia, le critiche mi feriscono, le rivalità mi spaventano, il mio cuore è superbo, concedimi una grazia dell'umiltà, o oh mio Signore, mite e umile di cuore. Non so da dove mi vengano questi folli desideri di imporre la mia volontà, di eliminare il rivale perché mi dà fastidio, di dar corso alla vendetta. Faccio ciò che non voglio, ma non ne sono consapevole. «Api pietà, Signore, e concedimi la grazia dell'umiltà. Grosse catene legano il mio cuore. Questo cuore mette radici, assoggetto, si appropria. Quanto sono e quanto faccio e quanto mi circonda. E da queste appropriazioni mi derivano tanto spavento e tanta paura» me infelice proprietario di me stesso chi spezzerà le mie catene la tua grazia o oh mio signore povero e umile concedimi la grazia dell'umiltà concedimi la grazia di fare tranquillamente l'autocritica cosa che non facciamo mai se ne siamo di coscienza la grazia di mantenermi sereno nei disprezzi, nelle dimenticanze, nelle indifferenze, di sentimenti veramente felice, nell'anonimato, non io, io, io. Di non fomentare autosoddisfazioni nei sentimenti, nelle parole e nei fatti. Apri, Signore, spazi liberi dentro di me, in modo che possa occuparli Tu e i miei fratelli. Infine, o oh mio Signore Gesù Cristo, concedi una grazia di poter acquisire a poco a poco un cuore disinteressato e aperto come il tuo, un cuore mite, paziente e benigno, Cristo Gesù, umite umile uomo di cuore, fa che il mio cuore somiglio a tuo. Amen. Come si chiama questa preghiera? La grazia dell'umiltà si chiama. È di Fra Ignazio Naracanà. Incontro. Io ve lo consiglio, questo libro, che veramente eh, vi fa piangere. Perché vedete questo quest'uomo, questo frate queste preghiere che sono state fatte in ginocchio e riassunte la sua vita e questo è bello eh. signore per intercessione eh. della vergine maria sotto la protezione dei santi francescani ci benedica nel nome del padre e figlio dello spirito santo amen buonanotte e, e sogni d'oro